Buonasera a tutti, il 7 agosto mi trovo in una località vacanziera, fa molto caldo e soprattutto è strapieno di zanzare che già mi hanno pizzicato dappertutto. Però quest'anno ho deciso di fare un esperimento, vedere cosa succede a rinunciare a usare prodotti come questo, oppure come questo. Oh, peggio ancora, come questo. E invece usare uno strumento che ho a disposizione, quello della consapevolezza, per vedere realmente cosa succede quando le zanzare pungono, cosa si prova realmente e come si può affrontare questo che forse non è un vero e proprio problema. Ecco come ho fatto. Ho osservato cosa succede, arriva una prima puntura di zanzara, e si sente un leggero solletico, una sensazione non troppo forte e a quel punto scatta il vero problema che è l'avversione. Cioè io non voglio che questo succeda. La zanzara, zanzara non doveva darmi fastidio, voglio vivere tranquillo la mia vacanza e quindi provo, considero questa puntura di zanzara come un problema e allora comincio a grattarmi e grattandomi provoco l'irritazione che quello sì è il vero problema della pelle che mi prolungherà il fastidio e mi, darà, mi, mi farà addirittura male poi arriva una seconda puntura una terza e ho la sensazione come di essere accerchiato ecco mi stanno massacrando si dice, le zanzare e quindi sotto sotto ho come la paura che la situazione possa degenerare fino ad arrivare chissà dove forse qualcosa come lo shock anafilattico, non lo so, un essere soverchiati da questo veleno di zanzaro, zanzare che potrebbe annientarmi, cosa che invece normalmente non succede perché io ho provato a vedere cosa succede senza assumere nessuna sostanza, senza prendere nessuna difesa ed ecco che arrivano le punture una dopo l'altra, non sono mai più di tre o quattro e insieme e durano circa 30 40 minuti e poi l'effetto eh, svanisce quindi secondo me si può fare in questo modo si, si sta in un posto anche pieno di zanzare queste zanzare cominciano a pungere e si sente cosa si prova veramente cosa c'è veramente senza metterci sopra quella versione che improvvisamente copre con un velo quella che è la sensazione vera e la sensazione vera è di un leggero solletico quasi simile a quello della carezza della persona amata, niente di più, niente di troppo fastidioso e si accetta di convivere in un ambiente nel quale c'è come sottofondo, oltre a questa campana, questa leggera sensazione sulla pelle che va e viene si trasforma e soprattutto dopo un po se ne va come tutti i fenomeni fare questo ovviamente è più facile se si ha un po di esperienza di meditazione che è un esercizio quotidiano che ci addestra a utilizzare la consapevolezza e a osservare le cose per quello che veramente sono arrivederci